Che devo dire, ottima! Il naso deve arrivare sulla spalla, ci arriva perfettamente. Ok. Invece, se andiamo di là, tu ti fa male? No, in questo momento? No, no. benissimo. E di qua? Allora, fammi vedere il movimento delle spalle. Uno. Allora, le spalle si muovono, vabbè, egregiamente, devo dire. Ok. Siediti per piacere, guarda qui. per le braccia, per favore. Sì, sì. Farò dei test muscolari ci permetteranno di testare un po' anche le radici nervose. Bene? Va bene? Così. Tieni forte, non mi farei vincere, non mi farei vincere, okay. ok. Ottimo, non ti preoccupare, così chiudi. Tieni forte, mm -hmm. ok, va benissimo. Uno e due, spingi in alto. E qua invece andiamo molto bene, ti faccio vedere. Questo guarda è semplicemente uno stimolo, non fa nessun male, giuro. Ok, spostiamo un po' i capelli, grazie. Spingi in basso che proprio non, non riescono a stare. Guarda, tratterò questi punti qui, che sono al lato dello sterno, che si chiamano punti neurolinfatici dei muscoli della bocca. Ok? No. Tra le varie cose che poi andiamo a trattare, ma i muscoli anteriori del collo. No, niente, di, niente di così grave. Giù la testa, guarda, spingi in basso ed è super super forte, vedi? Uh -huh. Ti metti a pancia in su per favore, grazie. Un po' più verso di oh, me, grazie. Bravissimo, così va bene. Andiamo a lavorare questi muscoli. Allora, vorrei prima di iniziare, visto che tu mi vieni anche con una sensazione di mal di schiena, ok? Dritta la gamba, dritto il ginocchio, ruota un po', spingi verso l'alto, ok? E qua è eh, super debole, è proprio super debole, ci scommetto che invece è super forte, spingi, e infatti è così, eh. la mandibola opposta, al lato della debolezza, guarda. Se il problema viene dalla mandibola, guarda un po', spingi in alto, no, no, dritto il ginocchio, dritto okay. il ginocchio, spingi in alto, diventa mega forte, vedi? Mm -hmm. Anche questo qua, guarda, resisti, diventa fortissimo. Sì. Mettiamo un magnete qui, ritorna giù con i piedi, grazie, ok? okay. stai scomoda, no? Mm, no, no, va bene. E andiamo a liberare la mandibola. Allora apri leggermente la bocca ok così Sì, bravissima sentire il piccolo click è totalmente indolore <ride> giuro Beh. porta gli occhi soltanto a sinistra mm -hmm. occhi a destra eccola là. morbida liberiamo anche qua eccola là, morbida ecco qua togliamo pure qui 1 2 e 3 Super forte, manteniamo così. Resisti, super forte, denti a contatto. Spingi verso di te, super forte. <ride> vedi la differenza. Eh? Sì, sì. Prego, le braccia là davanti, ok? Allora, spingi in alto. Questo muscolo è forte, ok? Se io vado a stimolare questo legamento, si chiama il legamento ilio-lombare, si indebolisce, avviene sempre quando ci sono questo tipo di problematiche. Se io lo faccio dall'alto buono, spingi, e ritesto l'altro legamentino, spingi, non cede, vedi? No. Giù giù, vediamo se rimane qualche piccola dismetria, ed è perfetta, va benissimo, c'è questo dolore qua, lo senti? Eh? Tutto Quanto i piedi possono condizionare le, addirittura il movimento e la forza delle spalle. Giù la testa, mi dai le braccia così, spingi verso il tetto, eh? vedi? <ride> allora, Andiamo a vedere, eccolo qua, qua fa malissimo, lascia morbida, morbida, morbida il piede, eccolo là, morbida, morbida, morbida, morbida il ginocchio, lascia il ginocchio, eccolo là. <ride> Perfetto, qui. perfetto, fammi rivedere la forza delle braccia, okay. che dovrebbe essere adesso diciamo perfetta, spingi verso il tetto, dritto i, go i, i gomiti per favore, spingi verso il tetto e adesso ha voglia che, <ride> eh sì. morbida, morbida, morbida, un bel respirone, butta l'aria, sentirà un piccolo click. Ah. Ecco fatto, bravissimo. Morbida. Morbida, sentirei un piccolo clic. Stop, morbida. Eccola. Pancia in su, per favore. Attenzione. Vado? Sì, sì, grazie, comoda, comoda. Ok. Quest'altra la metti sul tuo gomito, ok? Mentre di qui, morbida. Lascia, lascia, morbida lasciatemi andare, lasciatemi andare, morbida eccola là sarei super libera due, ok bisogna entrare qui, solleva morbida eccola là piega Così, a mi aiutare, questo lo tieni qui, uh -huh. forte, ok, okay. morbido il resto, morbido, questo lo tieni forte qui, morbido, ecco fatto, pancia in su. Per esempio del pomeriggio. Perfetto, grazie. Okay. Andiamo proprio di precisione, non ti preoccupare. Gira la testa lentamente verso destra. Ritorna. ritorna stop porta la testa in basso basso ora in alto indietro stop bravissimo stop spostiamo un po' i capelli eh, esatto grazie giù, giù giù giù giù non ti preoccupare non ti succede niente di male lascia fammi alza la testa come ecco. puoi mettere sotto il bacino esatto va bene così prendi aria butta l'aria senti dolore no ok prendi aria allora, allora butta fuori tutta l'aria rilassa completamente il collo io tiro leggermente di più morbida ecco fatto hai visto? Eh, Potresti anche aver sentito qualche piccolo clicchino. Eh? Inizia un po' spaventoso, ma poi dopo <ride> viene ripagata. Spalle, ok, allora mi dai la testa tutta. Dammi tutta la testa, solleva, bravissima. Fai un respirone. Butta l'aria, butta tutto e rilassa, eccolo là. <ride> Bravissimo, mi dai tutte e due le gambe, mantenere così dritte, dritte, dritte, dritte. Spingi in alto. E i tuoi addominali mi sa che dobbiamo lavorarci un po'. Ti faccio vedere una cosa. Se io stimolo qui, ok solleva le gambe, spingi in alto, okay. diventano fortissime Vedi? Allora andiamo a stimolare questi punti in questo modo vedrai il piccolo miracolo. ultima volta. Così, spingi tutto all'interno, forte. Ok, ottimo. Mano sulla fronte, sulla fronte, spingi verso di me. Ottimo. Lascia giù. Giù giù giù. giù. Ultima cosa. Ok, seduta. Mm? Vedi, fai i tuoi movimenti magari col collo, eh? senti una leggerezza diversa. Sì, molto meglio. Ok, ottimo, sono molto contento. Abbiamo soltanto qui che non mi piace ancora, vedi che fa un po' male, fa sì. molto di meno. Sì, sì, eh? sì. Questa qui la liberiamo in questo modo, morbida. Ora, morbida. Respira, respira, butta l'aria, respira. Fammi sentire questi respiri butta l'aria morbida eccola là. dai per favore la mano? ci stimolerà tutto il sistema nervoso meridiani, energetici ok morbida okay. eccola là. Eh, se senti qualche formicolio è più che giusto eh, sì. piano piano vedrai Proprio come si liberano eh, tutte le strutture cervicale? La mattina starei sempre meglio. Eh? Ok. Eh, finalmente, guarda la muscolatura si è proprio rilassata tantissimo, tutti i movimenti sono adeguati, non ci sono più, devo dire sono contento il problema è effettivamente già risolto potremmo sicuramente eh, essere subito subito molto felici grazie per essere venuta qui e aver scelto il mio studio grazie eh, noi ci vediamo al prossimo video if you made it to the end of the video guys and girls thanks for watching and don't forget to subscribe for more